Siamo qui con Giuseppe Barretti che è praticamente da qualche mese il nuovo presidente del Comitato regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana del Calcio. Ho Detto tutto, detto bene? Sì. <ride> Spieghiamo anche agli amici di Sportsmall.it veramente qual è la differenza per chi si avvicina al mondo della FederCalcio, Calcio, a TC, che cos'è in poche parole la Lega Nazionale Dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti è la lega che coordina tutta l'attività del mondo dilettantistico, del campionato primo campionato che è il campionato interregionale della Serie D fino alla terza categoria, questa è la Lega della di Professione di Direttante, quindi i numeri, forse li conosce meglio di me, sono numeri eccezionali, i numeri di tesserati sono circa 600.000 tesserati, le partite sono tantissime, è un lavoro enorme e praticamente tutto quello che dopo i professionisti, sono i direttanti sono la base di tutto il calcio da cui partono poi anche tutti gli altri. Campionati quindi più che i suoi giocatori che vanno poi a formare le squadre professionistiche. E ricordiamo che se oggi Tavecchio è il vertice della Federcalcio, Calcio, è stato fino all'altro giorno praticamente il presidente della Legazione Dilettanti, Lettanti, ma è stato precedentemente anche presidente, sì. come lo si tu oggi, della, della Federazione sì, sua, di Milano. La sua estrazione è St Stessa sorte, finisco sì. il concetto, a Felice Belloli che è stato precedentemente presidente del Comitato regionale Lombardo e adesso è presidente sì. del nazionale della Legazione Dilettanti. Lettanti. Sì. Esatto, quindi qui la Quindi, quindi diventerà lei... presidente della FIGC tutta qualche anno. No, tra, tra qualche anno ci sarà Tavecchio, ci sarà Belloli ah. e Baretti sarà a casa perché Baretti ha fatto abbastanza, 40 anni che sono, 5 anni, penso di aver fatto qui, è stato un caso eccezionale. Perché ti si è dato un limite di tempo? Sì, sì, sì. Ah, sì, e sì. qual è il limite? Il limite è le prossime elezioni, quindi sì. Baretti penso che, anche perché l'impegno che ci ho messo in questi anni nel calcio è un impegno che se tu lo sai. Ricordiamo da quanti anni sei all'interno della Federcalcio? Qui dalla a Milano nel comitato regionale dal da 2000 eh. ma prima dal 72 ero nella ah mia, no, mia società di calcio quindi ah. dove sono nato e cresciuto che era vino da me quindi ho fatto 30 anni lì e poi sono passato dall'altra dall parte del tavolo che spiegavo stamattina a un dirigente che avevo qui in una, una riunione e tutt'altra cosa, quindi è molto più pesante e quali sono i punti, visto che ti sei dato un limite di tempo che vuoi raggiungere in questi anni che ti rimangono alla tua chiusura dell'avventura? Il... Punti che voglio raggiungere qua, oppure che voglio conservare in questo momento di crisi, vorremmo cercare di far di tutto per non perdere. Proprio ieri in un consiglio direttivo dicevano che negli ultimi due anni abbiamo perso 300 la Lega Dilettanti, ha perso 380 società. La Lombardia è un po' un caso eccezionale, non abbiamo perso, diciamo abbiamo perso qualche società di Lega Dilettanti recuperando le società di primo settore giovanile. Quindi i numeri in totale sono rimasti. Cioè il mio obiettivo sarebbe quello di non perdere, perché vuol dire che nonostante tutto non aumentiamo i costi, non facciamo, eh, cerchiamo di aiutare in tutti i modi, la società sarebbe quello di mantenere soprattutto i numeri, che sono una cosa più importante. Poi magari cercare di accrescere qualcosa a livello di calcio a 5 e a livello di calcio a 5. Quando parliamo di, di numeri, guardiamo per i nostri utenti, sono i numeri dei I tesserati, dei, i dei numeri, ragazzini. I numeri delle società praticamente vuol eh. dire 1560 società, 118.000 tesserati, tesserati del settore giovanile e 56.000 tesserati di lega legatività. Sono numeri impressionanti, ma i lenti di promozione sportiva ce ne sono ormai un, un po'. Eh, fanno concorrenza questi numeri alla Federcalcio? C'è concorrenza? Assolutamente sì, soprattutto nelle categorie più basse, categorie amatoriali dove loro magari perché riescono a offrire servizi a, più, a prezzi più ridotti, a, perché riescono a proporre che facevamo un po' prima, sul, uh, più, diciamo, loro riescono magari anche nei campionati piccoli a non avere tutte quelle norme, tutte quelle regole che ti vincono, loro hanno più, più libertà e quindi soprattutto nelle categorie più basse, parlo soprattutto nella zona di Bergamo, la concorrenza è fortissima, offrono eh, so, anche gli arbitri che poi può essere una scelta nelle categorie più Clipienti, non però sai, i dirigenti magari vanno, soprattutto hanno magari delle offerte anche a livello so, di assicurazione molto più basse, poi magari non offrono le stesse garanzie che offre la PGC o Poi la... c'è ancora quel fenomeno dell'abbandono post categoria juniores in cui poi i ragazzi vanno poi a giocare nei campionati a pagamento amatoriali. Sì, ma diciamo da quando abbiamo messo da quando abbiamo messo quella, dei giovani e la Lombardia, tu lo sai? si è sempre battuta, anzi non sai, la, la, la Lega direttante ne mette due giovani, due minorità, noi in Lombardia, noi, le società in Lombardia, optano per i quattro, quindi proprio per evitare la perdita che avevamo con la grosso, 40-50% i migliori venivano persi perché non trovavano spazio nelle prime squadre. Con questi numeri e questa concorrenza, quali sono i rimedi che vorrei porre da qui al termine del tuo mandato? I medi sono quelli di offrire maggiori servizi alle società, sempre contenendo il limite possibile prezzi, magari dare, dare dei contributi speciali per incentivare il calcio a cima, il calcio femminile. Quando e parli di, se ti ho ma quando parli di, di servizi, cosa, cosa intende? Servizi vuol dire servizi a livello di burocrazia, cioè snellire le pratiche, tesseramenti già abbiamo fatto. Buoni passi, buoni tempi, adesso con l'online sono tutti i favoriti, cercare di evitare il meno possibile disagi di società, adesso parliamo addirittura, hanno sperimentato l'anno scorso l'interregionale, la dematerializzazione, quindi le società da casa possono fare i tesseramenti senza venire in comitato, cioè tutti questi servizi che dovrebbero renderli più facile la vita, in modo che già hanno mille problemi di società, se riusciamo almeno da parte nostra a sollevare di parte di questi problemi già sarebbe un buon obiettivo. Esiste per la Lombardia un progetto di un centro tecnico federale? Ecco, per il momento diciamo, tu sai che in tutte le regioni c'era questo progetto che ogni regione avrebbe dovuto non più tardi di ieri, of of parlando, siamo, in questo momento c'è un di crisi, qualche regione l'ha già fatto spendendo più, perché la somma stanziata erano 50.0 euro per regione. Qualcuno l'ha fatta spendendo qualche soldo in più in questo momento di crisi, quindi stanno stringendo un po' i cordoni della borsa. Noi ci stavamo guardando allora. effettivamente in giro, però, sai, deve essere un centro, secondo me dovrebbe essere sul lato dovrebbe essere al centro, quello magari in giro, poi dovresti avere una società per gestirlo, perché naturalmente il comitato la possiamo in grado di gestirlo e poi un centro con certe caratteristiche. Ci stiamo guardando, avevo appena visto uno più in zona, però adesso non so se. Quindi è in cantiere sembra. questo progetto, non è abbandonato? Sì, sì, no no, no, no, no è in cantiere, si è fatto di riuscire a trovare... Quindi è giusto che riuscire dei ragazzi all'interno della federazione anche a livello locale per poi farli esplodere, c'è stato un po' un problema negli ultimi anni a trovare giocatori insomma, che facessero la differenza a livello di competizioni mondiali, parlo S dei big. Sì, ah. sì, è effettivamente è vero anche perché adesso tu lo sai, anche qui è uno di quelli che potrebbero essere, che li portano via se tu hai un ragazzino bravo, un paio no, di, di settimane fa è venuto un, papà, un bambino del 2009, non so se mi spiego, 2009 e lui doveva andare eh, su Sardi Intervallina, che già te li portano via, quando sono ancora, non dico in fasce, ma poco ci manca, vanno ma ancora la sigla. No? quindi quelli bravi, bravi vanno via, da noi restano, però c'è qualche caso dove i ragazzi, non so, ti faccio l'esempio, Carpi, Lasagna, che ha già 5-6 gol nel Carpi, è un ragazzo che è passato dalla nostra rappresentativa di un'ora, 2 anni fa, quindi c'è ancora qualcuno che magari ha la fortuna di arrivarci anche. Una promessa che il Presidente del Comitato del Lombardo fa ai suoi tesserati? Infatti io voglio fare promesse che poi bisogna essere grandi a mantenere, quindi bisogna stare, no, però, promessa che posso fare come l'ho già fatta là al momento delle elezioni che cercherò sempre di essere in parecchi di prima, sarò sempre a disposizione delle società quando non avranno bisogno, anche se adesso sono Presidente e sono sempre in parecchi quindi quando hanno bisogno Sono quella di garantire il fatto di esserci? Di esserci, è quando mi il benedetto telefonino purtroppo lo tengo ancora sempre aperto a tutte le ore quindi quando hanno bisogno di qualche risposta Barretti lo troveranno sempre vale, beh, Presidente Tavecchio e Presidente Vellore ti sono vicini? Sì, eh, sì, sono vicini nel limite che sai, sono se la Lombardia, loro ce l'hanno nel cuore ma sai, certe volte il fatto che provengano di qui che sendo, devo non credere, significa che... Non che sei perché sai poi qualcuno potrebbe dire ma la Lombardia allora magari certe volte il fatto sei sfavorito, come quando ti diceva ti mandava un arbitro. Che ti conosci. senti un po' sfavorito? No, non è che mi senta sfavorito, però non sono neanche. non sono neanche, favorito. neanche favorito. Va bene, ringraziamo il Barretti un saluto a sportsmall.it okay, grazie ancora a voi per l'intervista e auguri a tutti i vostri telespettatori.